Allora, quarta e forse ultima parte, in realtà ce n'è una finale ma non credo che ce la faremo, però quarta e ultima parte di oggi, le licenze open. Torniamo al nostro schema perché come avete capito è diventato il nostro, come dire, la nostra mappa orientativa per il corso e l'ultimo punto, cioè l'ultima gamba di questo schema a destra. Il libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti, vi ho un po' anticipato già di cosa si tratta quindi non credo sarà così difficile, ma eh, iniziamo a capire meglio che cosa si intende. Innanzitutto una riflessione sul termine licenza. Licenza deriva da licere latino, che vuol dire permettere autorizzare. Quindi quando c'è una licenza c'è sempre qualcuno che autorizza qualcun altro a fare qualcosa. Apro un bar, ho bisogno della licenza. Voglio fare il tassista eh, e voglio, ho bisogno della licenza. Quindi c'è un ente che mi dà questa licenza, cioè l'autorizzazione a fare una, questa, questa specifica attività. ok? Qui siamo nell'ambito del, eh, della proprietà intellettuale, del diritto d'autore, quindi chi è che darà la licenza? La licenza la dà il titolare dei diritti, cioè colui che ha il coltello dalla parte del manico dal punto di vista del diritto d'autore. Quindi il titolare dei diritti è il licenziante, colui che autorizza gli utilizzi della sua opera e colui che riceve la licenza è il licenziatario. Questa è, un è una terminologia tipica del, no? de, de, del mondo giuridico, Cioè il, so, il locatore locatario, il, ces, il, il, il cedente cessionario e il licenziante licenziatario. Okay? Ehm... Una licenza quindi per opere creativa è in sostanza un documento con cui il titolare dei diritti regolamenta e regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni usi. Perché ho messo alcuni tra parentesi? Perché se ne autorizza tutti gli usi in realtà siamo in un pubblico dominio, no? E quindi nelle licenze di diritto d'autore quasi sempre, cioè, cioè l'autore si riserva ancora qualche diritto, magari molti, molto pochi diritti, però qualcuno se lo tiene perché se no, sarebbe davvero una situazione di molto, molto simile al pubblico dominio, quello che noi abbiamo chiamato CC0. <ride> le licenze hanno sempre due anime, una licenza, vedete, eh, cioè un'anima in cui si definiscono gli usi che si possono fare dell'opera e invece una parte, un'altra anima, in cui si stabiliscono le condizioni che vanno rispettate. Quindi con una licenza così sempre ci viene, di, ci viene detto cosa possiamo fare, ma ci viene anche detto... Cosa dobbiamo, eh, quali condizioni dobbiamo rispettare per poter fare questi utilizzi. E a seconda che prevalga l'una o l'altra anima, cioè che prevalgono le libertà concesse o prevalgono le condizioni imposte, eh, si dice o licenza open o licenza proprietaria. Cioè se la licenza appunto, concede molti usi liberi è una licenza open. Se una licenza invece viene utilizzata più che altro per... Aggiungere vincoli all'utilizzo dell'opera, aggiungerli anche diciamo ulteriori rispetto a quelli che normalmente la legge prevede, allora si chiama licenza proprietaria. Classico esempio di licenza proprietaria sono le licenze del software proprietario, no? software, non so, Windows avete no, Word, no? se avete Office in ufficio o installato sul vostro computer e leggete la licenza, scoprirete che quella copia di Office la potete installare. Solo su una singola macchina, potete utilizzarla solo a scopo personale, non a scopo business, perché sennò no dovreste comprare la licenza quella che costa un po' di più e via dicendo. Vedete che quella è una licenza utilizzata proprio per aggiungere vincoli all'utilizzo dell'opera. Noi invece adesso ci occupiamo del resto, cioè delle altre licenze, cioè licenze che invece spingono verso una libera utilizzazione delle opere. Eh, vabbè, quello che vi ho detto viene ben rappresentato in questo schema, no? in, questo, cioè in questa metafora, la metafora del cartello all'interno di un parco. Vado a vedere un parco un parco di quelli diciamo, recintati per cui c'è un, un ingresso con un, un regolamento, un cartello che ci dice cosa posso fare e cosa non posso fare all'interno del parco. E se il cartello è un, è un elenco di divieti, non posso accendere i fuochi, non posso fare il picnic, non posso portare il cane, non posso sedermi sulle aiuole, è una licenza proprietaria. Se invece il cartello ci dice eh, è possibile fare il picnic, è possibile eh, portare il cane, è possibile raccogliere i fiori, ma non puoi accendere i fuochi perché è comunque pericoloso, ecco quella è una licenza open questa è una spiegazione che solitamente arriva anche a bambini che sono ragazzi delle medie a cui faccio ogni tanto dei corsi e mi sembra abbastanza efficace e eh, con le licenze Creative Commons riesco a creare, no, Le non sono 50 in realtà le sfumature di Open, è una battuta probabilmente il richiamo al famoso romanzo ma eh, sono 6, dopo ve lo, ved lo vedremo però in effetti io con le licenze Creative Commons creo una sfumatura intermedia tra il bianco e il nero, Avevamo, abbiamo parlato di copyright, no? di diritto d'autore come un, tutti i diritti riservati, e poi abbiamo parlato del pubblico dominio come una situazione in cui nessun diritto è riservato, cioè tutto è libero, non devo chiedere il permesso per nulla a nessuno. Con le licenze Creative Commons vedete che il, il, il motto delle Creative Commons è alcuni diritti riservati, some rights reserved, Ovvero situazioni intermedie tra il bianco e il nero, create attraverso, cioè sfruttando lo strumento della licenza, sfruttando la scelta del, del titolare dei diritti che applica la licenza alle sue opere. E qui ci sarebbe un video da vedere, non lo facciamo in tempo, è un video che trovate su YouTube o anche sul sito di Creative Commons, se cercate Diventa Creativo o Creative Commons lo trovate su vari canali YouTube, è un video molto bello che vi, vi, assolutamente vi raccomando di vedere perché da un lato ci aiuta a ripassare quello che abbiamo visto in questo, in questo nostro corso di, di, di, di due giornate perché una prima parte fa un po' un riassunto dei principi del diritto d'autore ha, un ha un, diciamo una grafica anima, animata molto chiara e poi a un certo punto dice e da qui insomma, entra in gioco Creative Commons e spiega che cosa fanno queste mitiche licenze e noi abbiamo meno tempo quindi lascio a voi guardarlo e vi, vi racconto io cosa fanno queste licenze e come sono state concepite